prendere questo e che cos'è una slime challenge si sono felicissima iniziamo ma voi chi siete? ciao allora siete pronte per questa slime challenge con Siri? si ci sono anche dei foglietti attaccati! Eh sì, ci sono anche i numerini attaccati sui prodotti sugli articoli io non voglio che sia perchè perché niente. No, perché la sì, magia fa così. Ma mi poco, sì. Boom. Ecco, tutto nero, il tuo slime. Inizio allora, chi inizia? io Facciamo carta forbice? Sì. Sasso, carta, forbice. Allora, allora so. aspetta. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Quindi, inizio io questo tiro ha detto 2-3 5 1 2 3 4 5 wow l'ha messo subito uh -huh. uh -huh. vuole 5 uh -huh. ok, okay <ride> dai Anastasia l'aiuti tu ehiri hey aspetta E hey siri lancia i dadi ecco hai fatto 4 e 5 stavolta 9? No, allora, questa è una... Questa Vanessa è una... dovresti saperlo quanto fa 4 più 5? Eh? Eh? 8. 8, 8, 8 La schiuma da fare! 9! È novella! Cattiva! Attenta che ti calmi i Ma cos'è, palma? Vai, Ani! Non so Ehi, hey Siri! Lancia di là! 4. 6 e 4 Aspetta. 7 4 7 8 9 10 10 quindi di chiede eh, wow, Ani la colla rosa che bella te la te la no. Te la no, no no no no no questa si metti la bocca perché tanta eh, la metti no. tanta no basta Pasta, poi ce ne saranno altre di cose guardate com'è bella che bello amore! Sei contenta della colla? Sì, che piacciono le mie unghie. Eh sì, sono ancora mi stanno dando. Lancia i dadi! Ecco, hai fatto 3-5 stavolta. Quindi. 4, 5, 6, 7, 8, dov'è 8. Che fortuna! Vai un po', ok. Vieni, yeah. vieni. Yeah. No, e hey i Siri? E hey i Siri? E hey i Siri? Hey Siri. Hey Siri. Lancia i dadi. Hai fatto 3, e 2. Eh no, è già Qua. uscito. Sì. Anastasia, prova a dirlo tu. Sì. E hey i Siri, lancia i dadi. Dai, e hey i Siri, lancia due dadi. Brava, un attimo solo. <ride> 6 e 2, 8, è già uscito. Ehi. ancora okay. lì. Ehi hey Siri, lancia due dadi. Ottimo: uno e uno. Due, amore, eh? due. Sì, che bello. Amore. Bravissima, il mio colore preferito. Sì, Aspettate che no, non Bravo, non amore, non bello. Eh, scusa, guarda quando Vanessa che è prima. Hai ragione. <ride> sì, sì, e lei no. Ma che bei colori, Vanessa. Ehi hey Siri, lancia i dadi. 4 e 5 9 è già uscito, ridillo e lancia i dadi 0. ok 3 e 5 8 è già uscito e dì lancia i dadi hai fatto 3 e 4 ok e si lancia due dadi e si lancia due dadi hai fatto 6 e 6 12 hai visto che fortuna ah! bene, bene, bello non è bello non è No, non oh! è qui ero qui. bello non è bello non è No. non no. favore. bello <ride> non me la metto un bello Ok. Per favore, un è No! non è bello due dadi. Ottimo. 2, 3, 5, è già uscito. Ehi hey siri, lancia due dadi tiro. Ok, 5 e 6, 11 Oh, oh, oh, oh. Eh, vabbè, ma oh, oh, oh, oh, colla, amore, anche quella. E con la vinilica. No, guarda, ti conviene aprirlo da qua. Ehi, hey siri, lancia i dadi ottimo, 4 e 2 6 i glitter neri sì, uh -oh. sì, sì, sì. cos'è questo sguardo? Sì, sì, sì, sì. Dio, non è che sono così come cos'è stato quel sobbacio all'indietro? e si di un nome Prima 3 e 4, un numero casuale compreso tra 0 e 34 fa 9, <ride> dio numero da 4 a 4. Ehi, dio numero da 2 e 4, un numero casuale compreso tra 2 e 4 fa 4. <ride> ok, dai, ce l'hai fatta lo stesso. 4 il stabile, oh guarda, ok no, si ha ragione. Vane adesso tu da 1 a 3. Ehi hey Google. Ehi hey Siri. Un po' di confusione. Di un numero da 1 a 3. Tiro. Ok. 3. Ok. Sono Solita fortunata. <ride> Amore. Amore. Adesso. la oh, yeah. Adesso. Wow. No. Allora, so. Anastasia tocca a te eh, eh, ti è rimasta soltanto la tempera colorata. Ah. dopo se non esce mio metto well, well, well, well. ah. wow poi, wow wow wow tutte quante nei commenti wow. se avete capito qualcosa <ride> ah Pirca Marco Viti che Vitti hai trovato qui. un sasso sì, un sasso di caponato. carbonato carbonato sì. le ho pettate. Carbonato? Non o bicarbonato? Non bicarbonato? Bicarbonato. Non dai, sto uscendo. Dai, io no, sto uscendo. Quanto non sta uscendo, non ci credo. Io devo creare una pappetta. Dovete mettere l'attivatore, dai! attivatore Dai, dai, dai mettete l'attivatore su. Eh, ma io le ho mescolate! Mescola, mescola! La tua salsa al pomodoro? Scusa. E qui abbiamo una barbabietola invece. Ok, mettine un po' anche a Dani. Sì, ma... Vai, sì, ancora se un po', bene. ancora un po'. Bastos. No, oh, proviamo. Sì, non Aspetta Anastasia, no. Uuu, stasera. Escola bene. <ride> la foca. Evviva le, foche. evviva le foche evviva con le mani poche. ciao va bene dai gli slime non sono usciti né ad Anastasia neanche a Vanessa quindi mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale attivate la campanella video. e lasciate un like ciao. a questo video ciao